foglie finalmente libere sigillo porte, finestre e continua a tremare indosso doppie coperte e sembra peggiorare è il freddo del burrone, semplice pianura dell'anima circondata dai ruoli su cui veniamo innalzati in fondo al buio c'è l'essere umano spicca il volo e staccati dal tuo tremare esami mi capita chiedermi chi, cosa sia stato per te, il tempo, le parole a noi concesse, i pensieri nati e le risate. Capita di chiedermelo, ma come fosse un gioco, un tentare di indovinare per provare il mio sentire. Niente più. Ogni sorpresa è considerata come la prima, ogni giorno merita il tuo sorriso. Non so cosa sia stata per te la mia presenza. Accettavo, accetto tutto di te. Una cosa, ora so, poter essere morto, mai vissuto, è per te al massimo un sobbalzo. Le lampadine fulminate, basta cambiarle. Sulla luna. S'ammalò tutto d'un sorso. Per un bicchiere di sguardi, una bevuta di parole, poche gocce di sorriso non smise più di sentire sete albeggiare in amicizia chiama le rughe, crepe, incisioni del cuore ricordi cattivi sempre vivi ferite dure da asciugare umanità senza anima mondo di merda assassini di felicità chiama tutto come vuoi ti ascolto incompiuta Cinque minuti o cinque anni non li distingo, senza senso del tempo, non perché confuso dalla droga chiamata amore, posso smettere quando voglio. Cinque minuti o cinque anni non fanno differenza. Calibro umano Uno strumento per misurare quando troppo mi espongo, quando vomito privo di freni tutto il mio dente, per non sembrare troppo umano mio fratello potrebbe svegliarsi pensiero a volte il solo chiarimento possibile passa per le maglie del silenzio grazie ciao ciao